erano i prodigi? Prima di continuare con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Con l'avvento di NTV molti di noi sono rimasti sconvolti da un video piuttosto particolare, in bianco e nero una voce distorta ed un tipo strano un po' mascherato da clown con due creste in testa. Era il 1997, era un periodo molto interessante per la musica e nel quale i ragazzi, anche in Italia, provavano a scoprire un canale nuovo di musica e di videoclip. Quelli erano i prodigi, la canzone era Firestarter. Di lì in poi sarebbe uscito Smack My Bitch Up, con un video particolare, censurato, che si cercava di vedere la sera perché nel pomeriggio non era più trasmesso. Che ha generato tutta una serie di reazioni particolari, censure, boicottaggi, tra virgolette, ma allo stesso tempo alimentavano il mito di questi prodigi. I prodigi sono una formazione inglese. In realtà, musicalmente, c'è un unico produttore dietro, che è Liam Aulet, DJ, tastierista, genio veramente della composizione e del sampling. Particolarità di questa formazione era che c'erano. De due frontman, Maxim e Kit Flint, che erano inizialmente soltanto dei ballerini. Poi dopo hanno preso anche il microfono in mano. Firestarter era la prima canzone cantata da Kit Flint, che negli album precedenti dei prodigi non aveva mai messo la sua voce davanti al microfono. I prodigi rappresentano l'evoluzione della scena rave degli anni 90 inglese, Liam Howlett era un DJ giovanissimo da, da quelle parti e iniziava a mischiare in qualche modo la drum and bass che era un ponente fondamentale dei brani con l'elettronica, campioni in qualche modo in pop e anche dei suoni un po' più tipici del punk e del rock insomma, creando negli anni il particolarissimo stile dei prodigi i primi... Dischi erano abbastanza underground. Poi già nel 92 con Out of Space arriva un certo successo nella scena arrivando a campionare un brano reggae di Peter Tosh. I'm gonna to outer space. Find Cercavano di stare alla larga da, dal mainstream diciamo così, rifiutando anche le partecipazioni al top of the pops inglese. Poi però nel 96, quando iniziano a circolare i primi brani di The Fat of the Land, ecco che arriva un successo stramiliante. The Fat of the Land è uno dei dischi più venduti dell'anno, scalando le classifiche pop inglesi e di tutto il resto d'Europa. Questa miscela esplosiva di drum and bass, elettronica e rock in qualche modo, li ha fatti definire i punk della fine del millennio. Il disco dei prodigi, The Fatto of the Land è un vero capolavoro, oltre a vincere un sacco di premi e vendere tantissime copie, è un album che non contiene solo i singoli principali, oltre ai già citati, non dimentichiamoci anche di Brill, ma contiene anche dei brani capolavoro come Narayan con la voce del cantante dei Ikula tanto per fare un esempio. È un disco che di li consacra universalmente e soprattutto sancisce una spaccatura enorme tra ciò che c'era prima e ciò che verrà dopo definendo in qualche modo il sound dell'elettronica inglese per tutti gli anni a venire. Perché parlo dei prodigi al passato? Non solo per la recente scomparsa di Keith Flint, ma perché dagli anni 2000 la produzione dei prodigi, pur mantenendo ovviamente degli spunti piuttosto interessanti, risulta nel complesso abbastanza dimenticabile. Non c'è niente che riesce a lasciare un segno vero e proprio, nella produzione musicale o comunque nel, nel sound. The Fat of the Land rimane un disco leggendario che ancora oggi non è invecchiato per niente. Se i primi dei lavori dei prodigi suonano anni 90 in tutti i pori, beh, quello è un disco che ancora oggi risulta veramente potente. Se i dischi successivi non sono così, come dire, dei capolavori, comunque i Prodici hanno continuato per tutti questi venti anni a, a girare in lungo e largo e a fare delle performance eccezionali nei vari festival. La notizia della morte di Keith Flint ci lascia così senza dubbio dispiaciuti, come un amico caro a cui va molto bene, che però finisce sempre nei casini. Speri che un giorno ce la faccia, che riesca a recuperare, che riesca a uscire da questi momenti bui ma ancora tu lo sai che non sarà così. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi, un bel like e alla prossima.